Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a parlare di alterazioni in chiave. Negli scorsi video abbiamo parlato di scala maggiore, avevamo visto quella di Do, che non ha alterazioni in chiave. Nel momento in cui io devo andare a suonare le posizioni, ad esempio altro video che ho fatto da poco, dobbiamo andare a sapere la mia scala maggiore quali alterazioni in chiave ha. Quindi andiamo a cercare di chiarire un pochettino di dubbi, e poi l'invito è sempre quello a metterti lì e provare e provare e provare. <ride> Quindi, eh, praticamente eh, il discorso è così: noi eh, abbiamo le scale maggiori che, a parte Do, che non ha alterazioni in chiave, hanno sempre delle alterazioni. Queste alterazioni possono essere o diesis o bemolli, non c'è scala maggiore che ha a diesis che bemolli. Eh, le scale nelle scale l'importante è sapere l'ordine appunto di questi diesis e bemolli E io, io ti spiegherò un metodo un trucchetto C ci sono tantissimi modi per memorizzarli per studiare la memoria o per saperli quello che utilizzo io va a sfruttare appunto il, il basso elettrico perché perché quando suoniamo ce l'abbiamo sempre lì sotto mano quindi io butto l'occhio e riesco grazie al alle, alle geometrie riesco a, alle, grazie scusami, alle geometrie appunto del, dell'accordatura del basso ad andarmi a trovare l'ordine dei diesis o dei bemolli, posso anche utilizzare il circolo delle quinte ad esempio o altri modi, eh, secondo me questo è molto veloce, l'ordine dei diesis è per quinte che può essere una, una cosa così. <ride> allora, è fa, do, sol, re, la, mi e si. Ok, Per quinte, perché? Perché dal fa al do ci sono cinque note, fa, sol, la, si, do, dal do al sol altre cinque note, do, re, mi, fa, sol e così via. Quindi quest'ordine dei diesis è appunto eh, fatto così. Noi sul basso abbiamo il fa al tasto 1 della corda di mi, Ok, eh, da qua andiamo a costruire una sorta di saetta fulmine che è facilmente memorizzabile e soprattutto io lo guardo e riesco subito a, a, a trovarmi le note. So che parto dal Fa, il mio ordine andrà a fare Fa, Do, Sol, Re, La, Mi e Si. Riesce a vedere l'ordine, appunto, Fa. Vado in giù di due tasti e una corda. Quindi vado in diagonale, do, torno su di una, vado a prendere il sol, che è sempre la sua quinta, ma viene presa un'ottava bassa. Qua è proprio importante di più la, eh, la cosa geometrica per adesso. Fa, do, sol, poi vado di nuovo, due tasti, una corda, re, salgo su di una, la, di nuovo, mi, questo qua è l'ordine dei diesis, mentre l'ordine dei bemolli parte dalla fine dei diesis, quindi dal Si, e torna indietro. Quindi il, la saetta al contrario, eh, l'ordine dei bemolli è un ordine che si dice per quarte, perché dal Si al Mi, Si, Do, Re, Mi, ci sono quattro note, quindi Si, Mi, in questo caso salgo, cioè scendo, dipende da che lato della chitarra guardi, eh, eh, sempre tasto 7 ma scendo di una corda si mi la re sol do e fa questo qua è l'ordine dei miei bemolli perché è tanto importante l'ordine perché quando vado a scrivere chiave di basso sono in re maggiore io devo scrivere i diesis Uh, in quest'ordine cioè se i diesis appunto di do maggiore poi vedremo che sono due uh, io so già che questi due diesis partono dal fa e sono due fa e do io devo seguire la saetta se i diesis fossero stati quattro in un'altra tonalità uh, i miei diesis erano fa do, sol e re qui sarei stato in mi maggiore dopo vediamo il perché uh, stessa cosa Uh, nei bemolli, se io ho una scala con tre bemolli, che è quella di Mi bemolle maggiore, i miei bemolli devono essere assolutamente Si, Mi e La. Si, Mi e La. Quindi la saetta, parto dal contrario, quindi quella dei bemolli che ti ho fatto vedere prima, e torno indietro. Se ho tre bemolli in chiave, saranno sicuramente questi e sono da scrivere sulla pentagramma proprio nell'ordine da sinistra verso destra seguendo questo quest ordine. allora adesso andiamo a capire quali scale hanno i diesis e quali scale hanno i bemolli Uh, anche qua facciamo poi degli esempi per, perché co così la è la cosa migliore secondo me poi per capire. Comunque le scale con i diesis sono le scale di Sol, Re, La, Mi, Si, Fa diesis, Ok, quelle più utilizzate. Uh, mentre le scale con i bemolli sono Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle, che sono le più utilizzate, e anche il Fa. Allora, andiamo a notare qualcosa guardando eh, queste quelle coi diesis e quelle i bemolli. Quelle coi diesis, a parte quella di Do che non ha nulla e a parte il Fa che è, è nei bemolli, tutte quelle che nel nome non hanno un'alterazione in chiave, diesis o bemolle, eh, hanno poi il diesis, quindi quella di Sol, Re, La, Mi e Si. Se nel nome ha già un'alterazione in chiave, quindi un diesis, ho detto la scala di Fa diesis maggiore, Fa diesis nel nome ha già il diesis e quindi avrà i diesis. E così lo stesso ragionamento per quelle dei bemolli. A parte il Fa che appunto è un'eccezione, non ha nulla nel nome ma ha i bemolli, tutte le altre, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, bemolle, Sol bemolle, hanno chiaramente, essendo già nel nome un bemolle, avranno... Le, eh, dei bemolli in chiave adesso andiamo a vedere come calcolarcele utilizzando appunto questa strada questa saetta che eh, va a, a metterci l'ordine dei, dei diesis o dei bemolli. allora io voglio calcolare la scala di re maggiore ok la cosa più eh, semplice sarebbe questa ti, ti spiego prima il trucchetto perché poi è, è quello più veloce re maggiore qual è il settimo grado di, di re maggiore prima del re cosa ci sta? io lo, lo alzo di un ottavo re re acuto prima cosa ci sta? il do diesis l'ultima nota prima di re quindi la settima è un do in questo caso sarà diesis perché? perché eh, è l'ultimo della mia strada adesso andiamo a vedere perché io parto dal fa fa Do, ok? Trovo che è il settimo grado di, di Re, quindi la nota, la nota Do è una settima, poi bisogna vedere se è maggiore o minore. Però siamo nella scala maggiore, quindi deve essere a distanza di, di semitono dalla, dalla sua ottava. Il Re maggiore, quindi il Do, che è la settima, è l'ultimo, e diesis, ed è l'ultimo della... Che vado a trovare nella, nella mia nella setta io parto sempre dal fa fa do ho trovato il do e quindi la scala di re maggiore ha fa diesis e do diesis in chiave l'altro metodo che utilizzo io sempre utilizzando questo è arriviamo fino alla tonica fa do sol e re tolgo il re tolgo la penultima che era il sol le alterazioni le altre note che mi rimangono sono le mie alterazioni in chiave fa e do Ok, questa cosa qua all'inizio può sembrare un po' macchinosa in realtà poi è molto veloce facciamo un altro esempio si maggiore io devo arrivare fino a si fa, do, sol, re, la, mi, si tolgo il si, tolgo il mi che sono l'ultima e la penultima le mie alterazioni in chiave sono fa, do, sol, re e la Okay, quindi una delle scale più difficili, in un attimo eh, riesco a risalire alle, alle mie alterazioni in chiave. Eh, stessa cosa, per, cioè stessa cosa, cosa simile per i bemolli. Nei bemolli eh, è fatto un pochettino diverso, però vado sempre a sfruttare la mia strada della saetta. Facciamo un esempio, la bemolle maggiore. Io parto dalla seta, eh, appunto dalla, dal fondo, quindi dal si, perché l'ordine dei bemolli parte dal si, bemolle chiaramente. Eh, vado fino a che raggiungo la mia nota d'arrivo, da, quindi si, mi e la. Chiaramente io dico si, mi, la intendendo sempre bemolli, perché sto, eh, sto facendo l'ordine dei bemolli. Quindi si, mi, la bemolle. In questo caso nei bemolli devo aggiungerne uno. Prima ne avevo tolto... E non avevo calcolato quello in questo caso calcolo la bemolle e, e ne aggiungo uno si mi la e aggiungo re bemolle quindi la scala di la bemolle maggiore ha quattro alterazioni in chiave che devono essere scritte chiave di basso da sinistra verso destra nell'ordine si mi la e re ok vanno sempre fatte così da, da qua possono venirti adesso poi alcune domande quello e dubbi so, soprattutto, eh, quello che ti consiglio di fare è eh, prova, prenditi a caso una, una, una nota piuttosto che un'altra e vatti a cercare, vedi se te le trovi con questo modo e, e se ti torna tutto. La scala che faceva eccezione era il fa perché nel nome non aveva nulla ma non è diesis come tutte le altre. Quindi la scala di fa maggiore andiamo a, a trovarci col vecchio metodo e così ti spiego anche che questo vecchio metodo comunque può funzionare ed è anche un metodo valido per trovarsi le alterazioni in chiave, solo che spesso non sono poi nell'ordine che è quello invece della, della saetta se devo scriverli allora per trovare fa maggiore vado alla nota fa tasto 8 corde di la e vado ad applicare la mia posizione che avevamo visto nell'altro video 2 4 1 2 4 1 3 4 e vado quindi a suonarmela Andiamo ad analizzare poi le note, quindi perché bisogna fare quello. Fa, Sol, La, Si bemolle, che è il quarto grado, Do, Re mi naturale e fa quindi la scala di fa maggiore a si bemolle in chiave quindi soltanto un bemolle in chiave questa la calcolo così perché non rientra nel, nel, mio, nel, nel mio ragionamento della della saetta nei bemolli o dei diesis però chiaramente posso calcolare qualunque scala in questo modo prendiamo ad esempio il la maggiore io la faccio la mia posizione 2 4 1 2 4 1 3 4 vado a vedere che noto ho suonato la si do diesis ok prima alterazione re mi fa diesis seconda alterazione sol diesis e la in questo caso le mie alterazioni in chiave sono fa diesis eh, scusami do diesis fa diesis e sol diesis però senti che l'ordine non è quello di prima dell'ordine dei diesis quindi io da lì devo poi riformularle e metterle in ordine se voglio scriverle perché l'ordine comunque tre diesis in chiave deve essere fa do sol cioè sempre torniamo alla mia saetta iniziale che ti consiglio di provare a, a memorizzare cioè non memorizzare devi guardartela sul basso e, e provare a ricavartela e, e vedrai che ogni volta che calcoli una scala maggiore eh, nuova ti fai questo ragionamento all'inizio ci metterai un po' di più poi se hai capito come funziona ci metterai molto molto di, di meno secondo me e quindi penso che sia una cosa utile fammelo sapere qui sotto nei commenti se ti vengono dei dubbi delle perplessità eh, mi raccomando scrivimi sotto nel limite delle mie conoscenze spero di poter riuscire eh, a risponderti in maniera soddisfacente e, e noi ci vediamo poi al prossimo video allora dove andremo magari a mettere in pratica qualcosa di quello che abbiamo parlato oggi grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao carlo